Eccoci, dovremmo essere già online. Intanto mi ringrazio, eh, ringrazio la senatrice Paola Nugnez e la deputata Simona Suriano per aver accettato un invito eh, che Transform Laboratorio Sud con eh, il supporto di Left ha eh, organizzato per continuare un po' quel percorso che abbiamo iniziato con il Laboratorio Sud e in particolare ci piaceva riprendere un po' il tema di, una, eh, di un meridione senza rappresentanza e quindi senza una dimensione politica eh, di riferimento a fronte diciamo dello stacelo che, eh, che ancora il sud vive come condizione economica e, e sociale. E io non dico di più perché Loredana Marino eh, che introdurrà un po' i temi di questa giornata e a lei lascio subito la parola prego Loredana grazie allora grazie Roberto grazie a Paola e a Simona che hanno accettato il, il, nostro, il nostro invito e eh, a Natale a Roberto, a Rosa, con i quali condividiamo questo percorso del Laboratorio del Sud. Un percorso che oggi ci vede, come dire, in una iniziativa, ma con sullo sfondo una terribile guerra che, come dire, ci fa affrontare anche questa iniziativa non, con uno spirito... Eh, come dire, eh, provato da quella che è la, la questione della, della guerra in sé. Eh, Roberto nell'apertura appunto parlava di una iniziativa che mette al centro l'alternativa e la rappresentanza. Alternativa che a volte fa, come dire, cozza contro quella che è la realtà di un'area vasta e una rappresentanza che esiste e che ha creato devastazioni in questo territorio, mentre dall'altra parte quella rappresentanza invece di cui noi parliamo è la rappresentanza di quella alternativa. Entrambi... Eh, come dire, elementi molto difficili, perché noi siamo in un paese poco democratico, in una area vasta ancora meno democratica. E come si dice in politica, laddove manca la democrazia e manca a causa della carenza del lavoro e a causa dell'alto tasso di, di mm, disoccupazione, viene meno anche la libertà di espressione all'interno eh, eh, dell'elemento eh, dell eh, in sé, diciamo, elettorale. E allora, dicevo prima, siamo di fronte ad una crisi della democrazia dovuta al lavoro, perché il lavoro in un sistema capitalistico è comunque fonte per l'esistenza. In nelle nostre terre il lavoro per lo più diventa ed è stato ricatto con un sistematico controllo del consenso e consenso controllato, a cui poi... Si è aggiunta quella che è la carenza del welfare che purtroppo produce il dubbio per la cura e la tutela della salute ma il welfare è anche tant'altra cosa guardate quando noi parliamo di dubbio e anche di paure io penso che ci sono alcuni modi di dire nel mezzogiorno d'italia che ci mettono proprio di fronte a come una popolazione si plasma eh, attorno, su, su, eh, attorno a ciò che la circonda. Mm, faccio un esempio, quando qualcuno ha un problema di salute, la domanda solita è «conosci qualcuno di bravo perché devo curare questo problema?». Quindi non la ricerca di una struttura, perché appunto c'è quel dubbio e quella paura che ha eh, in qualche maniera influenzato un modo di pensare e un modo d'agire. agire. Ma questa popolazione sta comunque in un territorio che nella rappresentanza sbagliata, nella rappresentanza che sta dentro questo sistema, eh, non per le margini... Ehm, eh, l'emancipazione di un territorio della sua, eh, come dire, di una popolazione, ma sta dentro al sistema che include che in ogni nord bisogna poi conseguenzialmente avere un sud. E questo sud che cos'è? È la continua affesa di un territorio caratterizzata dalle ecoballe, nonostante vi sono Intere comunità che vanno a raccolta differenziata spinta e consumo del suolo e l'agevolazione anche di un turismo di massa e la conseguente ricerca di creare strutture che rispondono a quel turismo di massa. È un'agricoltura che non è mai stata considerata come volano ma semplicemente come sfruttamento di un territorio, di un terreno e delle braccia che vi lavorano attraverso anche quella che è la presenza delle grandi multinazionali soprattutto quelle della terza gamma, eh, gamma. questo sud era, è rappresentato da scuole cadenti, ospedali in continuo affanno una sanità che abbiamo visto, lo sapevamo, ma che il covid è stato ancora più chiaro quando questa sanità era sofferente e come chi ci rappresenta sostiene come dire che nessun intervento bisogna portare avanti nella prevenzione nella, nelle case di comunità, nella medicina territoriale ma è solo riorganizzazione della rete ospedaliera diciamo che questo e tanto altro dal mio punto di vista poi hanno determinato storicamente nell'opinione pubblica tre grandi eh, elementi che sono l'antimeridionalismo, quindi la prima forma di razzismo che arriva, che conosce l'Italia, no? l'antimeridionalismo, quindi il razzismo verso il meridionale. Il meridionalismo di scarto, che oggi vede flussi migratori di nuove generazioni alle quali comunque vengono riservati posti di scarto altrove, e il consociativismo. A questo poi si aggiunge quella che è la rottura oppure l'affiliazione delle individuali speranze portate avanti da un pezzo di questa popolazione che purtroppo da vittima e carnefice si fa interprete di quello che noi definiamo un meridionalismo plebeo, un plebeismo latente in cui oggi più che mai in maniera esplosiva si sta determinando quella che lo Svimez già nel 2019 aveva denunciato come l'eutanasia del mezzogiorno. Una denuncia che doveva essere un campanello d'allarme anche attraverso quelle che sono state le riforme ma gli stessi decreti nella pandemia e la gestione del PNRR per un intero territorio. Un'eutanasia che vede un aumento dello spopolamento, un aumento della carenza, del welfare, dell'infanzia e della terza età, la mancanza di posti di lavoro, la perdita di posti di lavoro femminili, soprattutto durante la pandemia, l'abbandono scolastico e le, i fenomeni migratori. Un plebeismo che non bisogna nascondere, vede nelle scadenze elettorali delle grandi occasioni, vede nelle scadenze elettorali quel momento in cui potessi apprestare dal politico di turno con il cappello in mano. Un plebeismo che ha consegnato la gestione di un intero territorio attraverso amministrazioni sin dal novecento, prima alla DC, poi abbiamo avuto il grande avvento del berlusconismo è un Sud che ha creduto anche nel Movimento 5 Stelle, un movimento che è stato capace di mettersi alla guida no, della, di un anti-berlusconismo, in una maniera chiara per alcuni, ma anche un movimento che ha saputo interpretare nella crisi del 2008 una risposta... Uh, attraverso il reddito di cittadinanza e attraverso un linguaggio uh, un linguaggio uh, differente che ha saputo cata, cata, canalizzare verso se un, uh, un consenso noi nel frattempo abbiamo visto appunto come in quella rappresentanza che come dire contrassiamo ogni giorno intere amministrazioni hanno messo in luce l'incapacità di un progetto di sviluppo a partire dal proprio comune, dalla propria provincia, dalla propria regione. Tanto è vero che hanno fatto dei fondi FESR, marciapiedi e piazze e dell'agenda semplicemente una percentuale di voti per l'affermazione del proprio potere creando così quelli che conosciamo bene feudi locali con Vassalli, Valvassori e Valvassini Val e riprimendo perché poi c'è il sud represso, il sud che hanno cercato di reprimere che il sud dell'alternativa, il sud del conflitto il sud che sta ha articolato, ha saputo articolare dentro il conflitto capitale vita un'altra risposta un'alternativa, un altro sud possibile quindi nonostante queste feroci e quotidiane no, repressioni queste strutture di potere e le loro consorterie ancora non hanno avuto la vinta perché in effetti c'è ancora gente che tenda, che cammina sul percorso della sovversione sociale con l'idea di una mobilitazione continua su dei punti cardini di, eh, di sofferenza di questi terreni con quello che io definisco il fuoco della rivolta che ci mette nella condizione di disobbedire a quelli che sono dei veri e propri crimini per un territorio con azioni di solidarietà e di eh, mutualismo ora non voglio farla, farla lunga purtroppo forse presa anche dalla stanchezza di quando sta avvenendo in queste ore nella nostra provincia oltre poi appunto la guerra sullo sfondo eh, come dire, ho voluto mh, centrare un po' su quelle che sono le cose che non vanno scendendo ancora di più in quello che è ciò che si è determinato in, in, in questo territorio con una brevissima sintesi. Però, come dire, noi siamo degli inguaribili ottimisti e quindi riteniamo come laboratorio del sud, ma anche come singole compagne e compagni Singoli uomini e donne liberi da questi eh, poteri, che mai la resa, perché questo a questo Sud noi dobbiamo consegnare la speranza di una rappresentanza, altra che in effetti inizi ad incidere in quello che è il soffocamento di questo eh, territorio. E allora io penso che nell'immaginare un'altra rappresentanza, la rappresentanza per quelle comunità ribelli, la rappresentanza per chi non si è mai tolto il cappello davanti al padrone. Noi dobbiamo immaginare un luogo comune di convergenza, di lotta, di conflitto, di, eh, di buona politica, eh, di quella politica che lotta eh, giornalmente per la giustizia sociale e ambientale, dove ognuno... Non deve delegare alla, la propria rappresentanza all'altro, ma deve farsi interprete di quelli che sono i, i propri, partendo dai propri bisogni, dalle necessità e di quei valori sui quali si costruiscono conflitto sociale, lotta di classe, giustizia ambientale. In questo noi come laboratorio stiamo dando e vogliamo dare il nostro contributo. Abbiamo lavorato, pubblicato, scritto appelli e ora ci stiamo preparando ad una seconda assemblea dell'Italia meridionale che mi auguro che riusciremo a beh, mettere in piedi entro fine eh, giugno proprio partendo da tutte quelle realtà quelle per le quali abbiamo collaborato e con le quali ci vedremo anche martedì sera in una nostra riunione per riprendere appunto le fila del nostro ragionamento che vanno nella costruzione di un altro sud possibile ho chiuso non mi cazziare che sono stata lunga perché lo so. È stata bravissima, ha introdotto tantissimi temi e sicuramente saranno spunto di riflessione qui e oltre di noi, speriamo. Adesso do la parola a Paola Nunez e, e poi a, a Simona per la replica. Prego Paola. Sì, grazie, grazie a tutti, eh, buona serata. Noi eh, sono reputo 150 anni circa che parliamo di questa questione. Noi in questi tempi moderni forse meno, meno sostanzialmente di quanto si è fatto nel passato, no? sappiamo quanto si è perso negli anni. Di, di spessore anche di competenza ma ehm, non diciamo non finiamo mai di ripetere le cose già dette perché da questa situazione non si riesce ad uscire e allora io credo che sicuramente sul sul meridione sono state prodotte eh, sono stati prodotti studi e sono state prodotte relazioni, analisi come in pochi altri settori. Eh, noi possiamo aggiungere eh, sempre solo quelle che sono le ultime le ultime gli ultimi accadimenti, però eh, anche se le cose sono state ripetute, io credo che ogni tanto vada Vada fatto anche un passo indietro, no? Vada recuperato quello che è anche l'origine di questo problema, il motivo per cui ci troviamo in questa situazione. E allora, convinta appunto che non aggiungerò niente a quanto è già stato detto, io volevo riportare questa, questo scritto di Gaetano Salvini del, del 1898. Per renderci conto di come non è cambiato niente, ma soprattutto di come tutta la questione sia basata su due fattori fondamentali: il colonialismo e il capitalismo. Cioè, la questione meridionale non nasce da una questione geografica, climatica, eh, comportamentale, attitudinale, perché qui abbiamo il sole, il mare, il mandolino. Ma nasce da un preciso fatto storico che si è venuto a determinare con la conquista del sud Italia da parte del nord. Una conquista che chiaramente ha una finalità coloniale e ha una finalità strutturale a quella che è la ricchezza del nord. Non sto qui a, a, a elencare, le, diciamo, quanto siamo stati. Depredati, no? quante ricchezze, quante ricchezze materiali, eh, immobili sono state proprio smontate da qui e portate al, al nord. Ma una riflessione per poi rapportarla alle questioni di oggi, la voglio fare appunto eh, dal, dal, da questo scritto. l'Italia L'Alta Italia possiede il 48% della ricchezza totale, 1889, giusto? Vado a rivedere. Sì. Salvemini. Quindi l'Alta Italia poss possiede il 48% della ricchezza totale e paga meno del 40% del carico tributario. L'Italia media possiede il 25% e paga il 28%, l'Italia meridionale possiede il 27% e paga il 32%. Nel dare, il meridione è all'avanguardia, nel ricevere e alla retroguardia. La rete ferroviaria statale, costruita a spese di tutti, si è sviluppata magnificamente nell'Italia settentrionale. Al mezzogiorno, ogni volta che si è concesso un tronco ferroviario, la concessione è stata. Fatta sempre di malavoglia ed ha avuto l'aria di un'elemosina. Ricordiamolo perché questo torna sul 40 del PNRR. Un'elemosina, basta ricordare che l'importantissima linea Foggia-Napoli-Napoli Napoli si fece aspettare 13 anni e che la linea Circun-Siciliana è ancora un sogno. L'Italia meridionale è considerata come luogo di punizione per gli impiegati scadenti e colpevoli. L'Italia meridionale ha nel seno dell'Italia una, non solo le funzioni soprenumerate, ma deve avere anche quelle di servire il mercato, ed ecco il capitalismo, per lo smercio dei prodotti settentrionali. L'enorme ritardo della costruzione della linea Foggia-Napoli ebbe l'effetto, se non lo scopo di rendere il versante Adriatico meridionale indipendente commercialmente da Napoli e servo il settentrione, con cui le comunicazioni vennero immediatamente dopo il 1860 stabilite per mezzo della linea Bari-Ancona-Bologna. Le tariffe protettrici industriali fanno pagare dal Mezzogiorno un alto tributo alla borghesia settentrionale e poiché per ottenere tra le tariffera necessaria alla lotta commerciale con la Francia, gli industriali settentrionali bollero la lotta. Questa lotta segnò la rovina dei proprietari di vigneti e degli agrumeti meridionali. Si potrebbe continuare per un volume intero su questo tono e opera utile e altamente istruttiva farebbe chi si dedicasse a fare la storia delle lotte tra settentrione e meridione dopo il Sessanta ossia l'Unione d'Italia. Il risultato di tale studio sarebbe forse che l'Unità d'Italia è stata per il mezzogiorno un vero disastro e che aveva ragione l'ultimo dei Borbone quando fuggendo da Napoli e Gaeta diceva ai suoi antichi sudditi io perdo il regno ma voi i piemontesi lasceranno solo gli occhi per piangere. Allora sicuramente noi qui come siamo riuniti e spero chi ci ascolta non ha belle borboniche e neoborboniche. Noi siamo per l'unità dell'Italia perché quella Costituzione del 48, secondo me, ha segnato un momento importante. Ma quella Costituzione basa le sue fondamenta sulla rovina dell'Unione diciamo, dell d'Italia, per come è stata fatta, appunto. Un'azione coloniale che non è finita, che non ha ancora il termine. E allora di. Che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere che il capitalismo, il neoliberismo, quando è stato meno presente, ha avuto diciamo, i suoi toni più bassi in Italia, noi abbiamo avuto la, diciamo, la possibilità di chiudere la forbice. No? C'è stato un momento anche del meridione, la questione meridionale che è stata portata avanti con grande, con grande coraggio da alcuni appunto, politici meridionali, anche l'esperienza eh, della, della, eh, che, che abbiamo avuto nel, nel famoso trentennio, no? il, il, il glorioso trentennio dagli anni 70 fino agli anni 90 delle, delle, eh, delle, di tutte le conquiste sui diritti del lavoro, dell'istruzione, del sistema sanitario anche il meridione ha visto, come dire, ravvicinarsi quella forbice e, e, e vivere con meno disagio quella, eh, quella distanza eh, economica ma soprattutto appunto dei servizi che, ha, che, che invece vive oggi. Oggi che siamo all'apoteosi di quello che il neoconistico eh, il neoliberismo, e stavo dicendo neocolonialismo però è, è, è proprio questo che ci deve far comprendere che eh, la questione meridionale è, è, è saldamente ancorata con la questione del capitale del capitalismo perché non solo il meridione deve essere il mercato del nord ma deve essere anche quel mercato del lavoro a basso costo che a cui il nord deve poter attingere e non solo. Quindi chiaramente la disoccupazione è funzionale allo sviluppo del nord, la, la, la, la, la disoccupazione del sud. La possibilità che dal sud emigrino al nord è ancora necessità del nord per avere una manodopera a basso costo, eh, avere comunque la possibilità di smerciare prodotti a, a, al sud è un'esigenza del, del capitale, ma come diceva Gian Martinez Xavier nel 2009, questo libro mi ha colpito molto perché parla dell'ecologia dei poveri. Secondo me c'è stata una svolta no? quando, quando si è compresi che tutto il sud del mondo soffre. Di questo, di questo danno che viene fatto appunto dal colonialismo e dall'imperialismo e dal capitalismo a danno sempre del sud perché abbiamo bisogno non solo di un mercato dove smerciare di un mercato del lavoro da cui attingere manodopera a basso costo da cui andare an anche diciamo al di là di quelli che sono i rapporti legali e quindi eh, a, a, a creare quelle sacche di illegalità, dove poter eh, far passare i, i cosiddetti capitali che devono essere ripuliti, che devono, eh, e quindi il disagio, la necessità di avere sacche di disagio sociale ed economico, anche culturale, per poter eh, eh, fare queste operazioni. Ma abbiamo bisogno anche di territori che da questo disagio Possono essere territori di conquista per eh, appunto i danni ambientali. E Loredana lo diceva bene: con riferimento a serre, con riferimento ai nuovi eh, eh, rifiuti che tornano dalla Tunisia è che eh, momentaneamente, non voglio fare le virgolette che è un gesto che odio, ma momentaneamente è un termine che noi conosciamo bene in campagna cosa significa, verranno portati a serre. E, e quindi la cosa ci preoccupa e ci deve preoccupare moltissimo, perché il temporaneo non è mai eh, tale, ma soprattutto... Ci si basa sul fatto che una popolazione disagiata economicamente, socialmente e ripeto spesso anche culturalmente è una popolazione su cui si può inferire, si può andare a danno di quella popolazione perché è presa da altri problemi, e afflitta da altre questioni e quindi non è in grado di ribellarsi, non è in grado di porre la giusta attenzione a quei mali. A oggi, a oggi dove ci troviamo? Ci troviamo esattamente allo stesso punto. Io non solo vi voglio proprio dire che per quanto riguarda no, appunto il testo appena letto di più di cento anni fa, io mi sono ritrovata a parlare con amici, qualche decennio fa, con amici eh, ferrovieri che hanno detto con una certa tranquillità che i treni nuovi, vengono portati al nord, quando cominciano a diventare un po' meno splendenti e funzionanti si portano al centro e quando proprio andrebbero al, al, a, a demolizione vanno portati al sud e questa è una, una regola, ma noi sappiamo benissimo che il l'investimento, cioè voglio dire dobbiamo anche basarci sui numeri, noi l'investimento del 34% statale al sud non lo abbiamo mai avuto, quello basato sulla popolazione, mai avuto, ci è voluta una legge del 2009 per obbligare diciamo per via eh, di legge lo Stato ad investire eppure è stato detto che non si poteva realizzare subito la cosa mi meravigliò molto come non si può realizzare subito che l'investimento dello Stato sia esattamente quello del, del 34% al Sud, e no, ci vogliono degli anni perché ci organizziamo. Ma questa, questi anni che sono stati pure dati, e l'anno scorso la legge è entrata in, in vigore, ma il 34% non è stato realizzato. Adesso sul 40% del PNRR sappiamo tutti. Che eh, eh, benché rappresenti la quinta missione, quella di inclusione e coesione, per cui l'Europa ha fatto il conto, proprio ha fatto il conto aritmetico, e ha detto: allora all'Italia gli dobbiamo dare necessariamente circa 192 miliardi, perché c'è questo problema atavico del sud Italia e dobbiamo andare a. Rimediare a questo problema, a questo gap territoriale e quindi gli dobbiamo dare 192 miliardi e non gli 87 miliardi che dovrebbe avere. Ebbene, noi ci troviamo con un PNRR che da un lato dichiara di darci il 40% perché è obbligato, dall'altro mette. La, la, il, la, diciamo la realizzazione per decreto decide che la realizzazione dei progetti sarà fatto per bandi e questo già è grave perché si basa chiaramente su una visione concorrenziale eh, di, una, di uno Stato che, eh, che deve delegare sempre al privato eh, eh, e quindi a progetti, alla capacità progettuale degli enti di, di presentare progetti e, e quindi eh, eh, si, si dà un tempo un tempo ristretto ai comuni per realizzare questi per, per partecipare a questi bandi e noi ci troviamo al sud che chiaramente per atavica eh, struttura è inadeguato a realizzare questo e proprio ieri alla all'audizione del ministro cingolani ho fatto la domanda ho detto come potranno i comuni del eh, Sud essere in grado di partecipare a questi bandi e di portare a casa questi progetti? Ebbene, mi è stato detto che avranno sicuramente un sostegno e dei progetti Uh, faro per aiutarli ma la mia domanda è i comuni commissariati che nel meridione soprattutto sono tantissimi ebbene non lo so eppure i bandi scadono il 31 di marzo una collega a questo prima della mia domanda aveva lamentato il fatto che ai comuni disagiati del sud era stato dato una proroga sui termini di presentazione dei progetti e lamentata che erano stati concessi 30 giorni in più. Così come Sala, si è, lo sappiamo tutti, un sindaco che si dice progressista dell'area progressista, si è detto pronto e disponibile a prendere i soldi che al sud non saremo in grado di spendere e spenderli lui, perché ritengono appunto in questa narrativa che si è voluta costruire nei decenni anche sulla base del fatto che a noi è stato dato sempre di meno e, e sono i, i, i, i, i dati che, che parlano che non saremo capaci io non so se ancora un minuto perché se appunto non è mai stato speso il 34% al sud e ci si è basato per la ridistribuzione sulla spesa storica, quando ci si è ribellati a questa, a questa logica della spesa storica, no? che se ti ho dato di più per un certo periodo dovrò continuare a darti di più e che non basta una legge a dire che devo dare, devo distribuire secondo la popolazione, ebbene. Si è, si è trovato un altro inganno perché ci è stato riportato dagli osservatori no? come, come eh, Marco Esposito come eh, eh, si sia stabilito per gli asili nido, ma questo è solo un esempio: che il dato da seguire è quello dell'Istat. Ecco, si fanno, si fanno capriole. Qual è questo dato dell'Istat? Il dato dell'Istat è una proiezione che sono riusciti a fare nel valutare la necessità e gli asili nido al sud dicendo che se come lista dice che nel 2035 ci sarà una migrazione del del sud verso il nord e il sud non sarà in grado di avere una eh, cioè appunto, eh, nuove famiglie con nuovi bambini vuol dire che noi non avremo bisogno ancora neanche una volta, ancora, neanche questa volta di asili. E quindi che le, le, le, le, le, le, la nostra spesa per gli asili dovrà andare comunque al sud. Quindi, dopo la spesa storica, l'Istat, ma non solo. Un altro esempio è quello dei bandi per la. Eh, eh, la università e la ricerca. In nove giorni è stato fatto il bando tre volte perché la prima volta era stato detto nero su bianco il 40%, il 40 della, della, della spesa sarebbe andato a, ai, ai giovani sotto i 40 anni, che ci sta, ma, ma non è la regola del 40% al sud. Un, un secondo bando è stato così complicato che è stato comunque cancellato. Un terzo bando. Ha fatto un pasticcio terribile di aritmetica perché ha detto che il 30% andrà ai giovani, 220 milioni, e che il 40% andrà al sud, ossia 218 milioni, che sono meno di 220 all'evidenza di tutti, ma il 30% non può essere meno del 40% e lo sappiamo anche noi. Terroni. E quindi noi non possiamo stare tranquilli, non possiamo stare tranquilli perché al di là delle dichiarazioni come accade oramai su tutto, al di là delle parole, della propaganda delle parole, noi troveremo l'inganno ad ogni passaggio. Ho concluso perché penso di aver preso troppo tempo, altrimenti posso parlare altri 20 minuti, ma spero. <ride> penso che voi non vogliate. <ride> Grazie, è sempre interessante sentirti, eh? lasciamo anche un po' di spazio agli altri e sicuramente diciamo, questi numeri fanno impressione, eh, fa impressione anche che nel Parlamento, nel Senato, non ci sia una rappresentanza dei meridionali che in, queste, in questo senso difenda gli interessi legittimi di, que, di quelle popolazioni. E un po' come diceva Loredana, molto è stato affidato a, a quella che veniva chiamata la rivolta dei 5 Stelle, quel voto eh, di Speranza che è stato un po' eh, tradito, sembra di, di non dire una cosa che incorra diciamo, un giudizio troppo severo, però mi sembra che questo sia il dato. E, Molti come voi le eh, 5 Stelle eh, rappresentano tuttavia ancora eh, quell'idea di alternativa di società che viene da Sud. E, e per questo, con piacere, eh, do la parola a, a Simona Suriano che, con le altre componenti del Parlamento, hanno costituito una nuova, un nuovo una nuova componente, per perché non è un gruppo, eh, non avendo i numeri sufficienti, però eh, è un grande stima e, e, e, e, e con speranza che eh, guardiamo loro come eh, possibile rilancio di un'alternativa politica che guarda al sud per ricostruire un'idea anche d'Italia e di rapporti tra nord e sud. Simona. Ciao, grazie, grazie a tutti. Io mi volevo innanzitutto riallacciare a quanto detto da Paola per quanto riguarda proprio il PNRR perché mi sono capitati due episodi eh, che ho denunciato, comunque abbiamo fatto conferenza stampa eh, dove appunto il fantomatico 40% poi in realtà non si traduce in <ride> soldi. Eh, effettivamente per il mezzogiorno. Uno è quello sulla rete Irrigua, il bando eh, sulla rete Irrigua che eh, la Sicilia ma come altre regioni del mezzogiorno non sono riusciti a accedere a questo eh, bando, quindi morale della favola il 70% dei fondi, dei fondi sono andati al nord e il 30% al sud. Di fronte alle nostre proteste, giustamente, del mezzogiorno, dovuta alle serie, alle ataviche, incapacità, eh, ritardi del mezzogiorno a fare dei bandi, a partecipare, mille motivi, io non dico che è colpa eh, del, eh, del, del Trentino che è riuscito a fare bandi. Eh, dovuta alla serie di ataviche e ritardi, noi non siamo riusciti ad accaparrare questi fondi. Di fronte alle nostre proteste, il ministro dell'agricoltura ha, gentilmente concesso altri fondi per il mezzogiorno prelevandoli però dalla fiscalità collettiva mentre quelli erano fondi del PNRR quindi per venirci incontro sono stati stanziati ulteriori fondi ma che comunque non sono i fondi del PNRR. Un altro esempio stamattina proprio ho sentito una collega della regione siciliana eh, dove anche qui eh, il bando sul fotovoltaico eh, ah, eh, ancora non è uscito il bando, ma ci sono delle linee guida che vanno a penalizzare le piccole e medie imprese agricole che sono il 90% delle imprese siciliane, o comunque del Mezzogiorno. Quindi anche qui vediamo, eh, anche su questo fronte abbiamo interpellato la ministra Campagna. Anche lei ci ha risposto che assolutamente avrebbe cercato di eh, ripristinare un po' di ordine, ma vediamo che poi di fatto questo ordine non esiste, cioè questo 40% per il mezzogiorno è eh, più lettera che realtà. Quindi io eh, sono un po' preoccupata, sono preoccupata perché della questione meridionale se ne parla ormai, non lo so, dall'Unità d'Italia e eh, ancora non si riesce a, eh, a capire perché e come superare questa, eh, questo divario tra nord e sud e tra l'altro le misure e ehm, le azioni di questo governo eh, sono ovviamente palesemente eh, accentuatrici di questo divario, non vanno a colmare questo, eh, questo gap tra nord e sud anzi e sono sicuramente eh, la riforma sull'autonomia differenziata eh, la riforma sull'autonomia differenziata l'altro giorno guardavo un, un convegno dove l'obiettivo principale delle regioni che chiedono l'autonomia è quello ovviamente di abbassare le casse per i propri corregionali come se l'altro giorno con Paola partecipavamo a questo convegno interessantissimo sulla fiscalità, come se non pagare le tasse eh, non, non facesse bene, anzi pagare le tasse non è piacevole ma fa bene allo Stato e a tutti, eh, perché tutti ne giochiamo ne, ne traiamo giovamento. Quindi l'obiettivo principale delle regioni che vogliono maggiore autonomia è quello ovviamente di abbassare le tasse quindi rendersi più competitivi nei confronti anche dell'estero cioè si viene a creare quello che è la, eh, la delocalizzazione interna dentro allo Stato, quello che penso io. Cioè, mentre oggi eh, le multinazionali delocalizzano verso paesi dove eh, vi è una tassazione più bassa, assisteremo al fenomeno per cui si, si, vi sarà questa delocalizzazione interna tra regioni e regioni che si fanno concorrenza in base a una fiscalità più bassa, a una fiscalità più, eh, più conveniente. Con, la, eh, con il danno però, con l'effetto perverso, eh, che comunque eh, una min un minor gettito eh, fiscale fa comunque eh, ridurre i, eh, i servizi pubblici ed ecco qui che arriva il decreto concorrenza dove appunto i servizi pubblici vanno esternalizzati e privatizzati, quindi sono una serie di misure che io ho cercato di mettere insieme che secondo me dipingono il, il disegno di questo governo, quindi da una parte l'autonomia differenziata, quindi le regioni Maggiormente virtuose che possono, perché possono anche ridurre eh, un gettito fiscale, perché hanno eh, altre risorse, di sicuramente eh, sono più ricche, hanno molte più imprese, un tessuto imprenditoriale industriale molto più eh, massiccio e presente, quindi possono permettersi anche di ridurre eh, una eh, tassazione, attrarre altri capitali, altre imprese, altre industrie. Eh, desertificare quindi le regioni che hanno queste difficoltà. Poi, tra l'altro, queste regioni hanno anche la capacità di accaparrarsi i fondi pubblici, eh, perché comunque sono capaci a fare i bandi, cosa che noi non siamo capaci a fare, anche perché non abbiamo il personale. E quindi è una, un continuo cane che si morde la coda, anziché ridurre il gap, si sì, eh, aumenta questo gap. Loro sono più virtuose, possono abbassare le tasse, sono più competitivi, prendono tutti i fondi eh, di pubblici. E le regioni meno virtuose non si sa che fine fanno. Eh, non, ci, non si sa se lo Stato può intervenire come deve intervenire dalla riforma in Gennini, ma ancora non, non è chiaro eh, se e come lo Stato può intervenire per eh, aiutare le regioni in affanno e in difficoltà. Quindi sostanzialmente io non sono molto preoccupata. Ecco. Sostanzialmente io non vedo eh, grandi. Ehm, investimenti verso il Mezzogiorno d'Italia. Devo dire che eh, anche la composizione di questo governo sin dall'inizio, motivo per cui eh, uno dei motivi per cui mi ha spinto a non votare alla fiducia a questo governo è stata anche la composizione di questo governo. I eh, ministri del Sud sono pochissimi, relegati a eh, ruoli irrilevanti. Quindi, mentre con il Conte 1 e il, il Conte 2 la rappresentanza meridionale era molto presente eh, in, si cercava di eh, dare eh, risalto alla questione meridionale, con questo governo è evidente ormai a tutti che non c'è l'interesse a colmare questo gap. Quindi io non so, eh, spero, mi auspico che dal mezzogiorno parta questa rivoluzione, sicuramente mh, spetta anche a noi essere eh, portavoce di questo eh, disagio. Il Movimento 5 Stelle ha veramente, sì, eh, raccolto questo disagio è stato molto bravo eh, eh, purtroppo io e Paola siamo l'esempio della delusione eh, che però ha anche prodotto eh, è un po' eh, non so come ma dobbiamo rimbottarci le maniche perché eh, dobbiamo eh, far partire la rivoluzione dal mezzogiorno io purtroppo assisto anche a molto egoismo da parte delle regioni del nord anche colleghe con cui ho ottimissimi rapporti ma essendo eh, settentrionali un po' ehm, c'è questo atteggiamento di mh, considerarci un po' insomma, ve la siete cercate, un po' colpa vostra, non possiamo sempre aiutare voi eh, e quindi <ride> cioè, eh, mh, dobbiamo riuscire a, eh, a battere anche questo eh, muro di, mh, di narrazione che c'è nei confronti dei meridionali, ce la siamo cercati, non siamo capaci di gestire fondi, quindi adesso basta, non possiamo sempre aiutarvi, eh, sono 150 anni che vi aiutiamo, quando in realtà lo dicono tutti, tutti gli anni i dati Svimez, di questi aiuti non arriva quasi niente al mezzogiorno, quindi non è vero. Anzi, da siciliana io so eh, che c'è un contenzioso tra la regione Sicilia e lo Stato per quelle risorse appunto economiche che il gettito fiscale che dovrebbe entrare alla regione eh, non entra perché lo trattiene lo Stato. Quindi c'è un contenzioso che va da anni, ora ci sono diversi calcoli, chi parla di miliardi, chi di milioni che spetterebbero alla regione siciliana. Quindi non è vero che c'è stato sempre questo sostegno e aiuto nei confronti del mezzogiorno, anzi è a maggior ragione adesso. Eh, dove i fondi del PNRR non possono essere eh, non spesi immediatamente le regioni che arrancano si devono arrangiare quindi io sono molto preoccupata veramente eh, non so come andrà eh, al prossimo giro se vi sarà un governo eh, meno settentrionale più attento alle questioni meridionali eh, però sicuramente compete a noi eh, suscitare nelle coscienze ma non solo dei meridionali ma anche dei settentrionali far ritornare anche la, la solidarietà perché se non se, se il sud arranca anche il settentrione ma non facciamo la, la, la secessione tra nord e sud non, non lo so eh, quindi io assisto a questa una mancanza di solidarietà eh, e questo governo che sicuramente tira avanti come un treno eh, nelle riforme nonostante eh, I disagi e eh, le opinioni contrarie, poche poche voci contrarie dentro il Parlamento. Basta, grazie, grazie Simona. Un lavoro duro e eh, Che noi stiamo cercando, appunto, di, di stabilire come ricreare un rapporto di fiducia e di alternativa eh, alle politiche finora messe in campo. E, però do la parola a Natale per, per chiudere questo incontro, ringraziandovi ancora. Sì, grazie, grazie Roberto e buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio la senatrice Nunes e l'onorevole Suriano eh, per la grandissima presenza. Tra l'altro appunto sono tutte due meridionali, ma se non sbaglio anche in manifesta eh, sono insomma, tutte donne del sud ce n'è bisogno di donne agguerrite e soprattutto, come hanno dimostrato questa sera, conoscono in profondità il problema, ma non ne avevo dubbi. E Tra l'altro noi come laboratori del Sud, appunto come diceva anche Loredana, eh, abbiamo lanciato appunto un appello Sud senza rappresentanza, fa piacere che, notare, constatare che in questo momento una piccola pattuglia di donne appunto che rappresentano più che degnamente il sud eh, c'è. Io volevo fare un attimo prima di andare poi sul, sul tema nostro appunto di sud senza rappresentanza un piccolo passaggio su quanto è stato appena detto. Eh, io concordo ovviamente con quanto è stato detto per quanto riguarda la senatrice Nunes, eh, Devo dire che eh, l'accenno a Salvemini è, è più, che, più che giusto, il colonialismo con questa invasione che c'è stata nel 1860, perché appunto non è stata unificazione, ma semplice conquista militare, mi permetto di dire che se avessero avuto il gas, come poi qualche decennio più tardi in Etiopia, sicuramente li avrebbero usati, perché sono state commesse atrocità di ogni tipo. E poi via via diciamo che si è sviluppato quello che vediamo fino ai giorni nostri, cioè un vero e proprio razzismo di Stato, a mio avviso. Eh, giusto anche l'accenno la alla Costituzione nata dalla Resistenza, quella del 48. Eh, quindi quando si parla a sinistra, soprattutto ho visto anche nei giorni passati, partecipando ad alcuni incontri, ad alcune assemblee, quando si parla di difesa e applicazione della Costituzione bisogna proprio rifarsi, come ha fatto giustamente Paola, alla Costituzione del 48. È una Costituzione dove appunto non c'era la modifica del titolo quinto solo per restare in tema e non c'era neanche il pareggio di bilancio, quindi anche lì bisogna fare giustamente attenzione. Sono d'accordo anche sulla visione di un Sud ridotto a discarica terzomondista eh, per, per prendere salariati, ricevere salariati a basso costo, diciamo che questo è un problema che ultimamente eh, con l'immigrazione in parte... Eh, hanno risolto, diciamo così, però per più di cent'anni sono stati meridionali, no? quelli che migravano e migrano ancora adesso, perché è ancora altissima la percentuale. Poi però, è, è chiaro che è stato se, da sempre, da subito, dall'unità uno sbocco per le merci, le produzioni delle fabbrichette del nord e poi appunto una discarica terzo mondista con tutto quello che vediamo, caso tipico Taranto, ma anche la Basilicata, la Sicilia, insomma i casi, questa, eh, questo ricatto salute o lavoro che c'è anche adesso, abbiamo visto quello che è successo anche un mese fa o due a Taranto, per cui è un, purtroppo è un gatto che si morde la coda. La domanda che solitamente si pone è perché i meridionali non si ribellano, perché i meridionali non cercano di dare una spallata a questa situazione Intanto non ho cercato di darla perché nel 2018 appunto il, il Movimento 5 Stelle, come voi sapete benissimo, in modo particolare al sud ha preso delle, insomma, maggioranza bulgara direi, e quindi c'è stato un tentativo di ribellione. Ma poi l'altro aspetto che in pochi analizzano è che vi do un dato che fa parte, ho trovato su un libro cristante cremonesi la parte cattiva dell'italia che ovviamente è il sud e che i tg nazionali negli ultimi 30 anni hanno parlato di sud che il 34 per cento del territorio solo hanno dedicato solo il 9 per cento del tempo al sud e il 90 per cento di questo spazio solo per parlare di episodi negativi e quindi è chiaro che voglio dire c'è questa cappa opprimente mediatica che quindi ti induce a uno stato di minorità sul PNRR io da mesi dico che è una truffa questo del PNRR, è una truffa per tutta Italia, per motivi che sarebbe troppo lungo star qui a spiegare, ma è una, è una doppia truffa per il Sud, per come avete detto giustamente, perché da quello che era indicato all'Unione Europea di questi 191,5 miliardi il 65 doveva essere destinato al sud anche questo bisogna sempre ricordarlo come giustamente avete fatto per ridurre quelle che sono le disparità territoriali poi si è ridotto al 40% per decisione del governo e questo 40% rimane probabilmente una chimera e, e poi adesso vedremo perché già si sta parlando leggevo anche ieri sul Corriere della Sera di spostare una parte con questa crisi la guerra, eccetera, e di spostare una parte dei soldi del PNRR eh, per altri scopi, le armi e quant'altro. Perché una truffa doppia per i meridionali? Perché pare di capire, eh, anche perché le amministrazioni meridionali, come giustamente avete detto, eh, sono state un po' con la spending review, il taglio del personale, eh, negli ultimi decenni sono state falcidiate, quindi mancano tecnici, e, e di conseguenza eh, molto probabilmente entro il 2026 non riusciranno, come già sta accadendo fondamentalmente per, il, per gli asili, Proprio a presentare i progetti e quindi eh, i soldi saranno spostati, come ha detto appunto Sala, e Fontana e oh, ieri l'ha ripetuto anche Molinari, capogruppo della Lega, saranno molto probabilmente spostati al nord per non spenderli, ma in realtà è tutto un gioco costruito ad arte che porta alla fine appunto a saccheggiare ancora una volta eh, il sud. Eh, io però ricordo che l'articolo 120 della Costituzione eh, poi la Costituzione la tirano da una parte quando diciamo ah, c'è l'articolo 116 e 117, ma non la tirano, dal, è una coperta corta, no? Perché l'articolo 120 dice che se l'ente locale non garantisce le prestazioni e l'asilo nido lo è, tocca allo Stato intervenire. Questo non lo ricordano mai e quindi fanno incetta di denaro e quant'altro. L'autonomia differenziata, come avete giustamente detto, è una cosa abbastanza vergognosa adesso si è creato anche l'asse Zaia Bonaccini, che anche nel, nella parola, no? l asse, l asse richiama molto l'asse eh, quello fascista, fascista, Roma, Tokyo, Berlino, la terza e eh, ovviamente la Lombardia, quindi anche nel linguaggio, ormai è, è un linguaggio di destra. Eh, perché al nord, eh, Suriano giustamente ricordava queste cose, il leghismo è entrato in profondità, cioè ormai è più di 30 anni che c'è il leghismo, anche a sinistra, e infatti da lì nasce poi il termine protoleghista, nel senso che quasi tutti i leghisti che fanno sponda uno con l'altro, anzi a volte francamente il centrodestra, anche ad esempio nel mio comune, ma non solo, è più progressista del, del PD, di questi insomma si vedono delle cose che abbastanza... Eh, assurda. Comunque, noi, da, da, questo ci fa arrivare a dire che bisogna capovolgere in poche parole la prospettiva eh, geografica, perché altrimenti si rimane sotto, sotto, sempre sott'acqua. quindi in un'ottica euro-mediterranea di iniziare a operare politicamente per costruire tutti insieme una grande forza del Sud che possa appunto controbilanciare questa logica che ci tiene oppressi da oltre 160 anni, visto che il fronte del nord si compatta per i loro interessi da, da, sud, da, da destra a sinistra senza eh, nessun particolare eh, problema, praticamente. E il sud ha, ha avuto mille, mille eh, rivolte, contadine, i movimenti di occupazione della terra, movimenti per il salario, Ogni tipo di movimenti che sono tutte rivoluzioni tradite, come diceva appunto Salvemini, la rivoluzione del ricco. Cioè tutte rivoluzioni che poi sono state sfruttate solo a favore dei, delle, classi, delle classi superiori, diciamo così. E la stessa cosa che poi dice anche Gramsci dell'incancrenirsi della questione meridionale. E Quindi noi come laboratorio del sud stiamo già lavorando da più di due anni eh, Abbiamo prodotto la Carta dei Diritti del Sud, abbiamo fatto lettere aperte ai deputati meridionali, al Ministro del Sud quando c'era Provenzano, eh, tanti territori di persona o in diretta online. Quindi la nostra idea, e poi quella che è stata esposta bene secondo me in questo incontro, è che il Sud, eh, alla fine di, questa, di tutta questa commedia politica gestita dal Governo, più antimeridionale e classista, a mio avviso, della storia dello, della Repubblica, che poi non bisogna mai dimenticare che è supportato nell'inganno, ma questo da sempre, da 160 anni, da politici del Sud, che sono anche loro, per altri motivi, interessati al mantenimento dello status quo, eh, si ritroverà, appunto, come dicevate, con un'elemosina eh, del PNRR e eh, con l'autonomia differenziata che addirittura d'arrivo. Per cui a nostro avviso è ora di dare una scossa e una degna rappresentanza politica del Sud, cioè ci siete più che degna rappresentanza la vostra ma bisogna assolutamente adesso anche in vista delle prossime elezioni politiche ma anche a prescindere non c'è solo l'aspetto elettorale bisogna cercare di unire le forze per dare appunto spazio eh, spazio più possibile a persone del Sud ma che siano anche consapevoli, come siete voi, eh, di quelli che sono i problemi che bisogna cercare eh, di risolvere, quindi i diritti negati, diciamo, le offese recate al Sud, e quindi il compito è di creare delle comunità ribelli, come diceva anche Loredana, con il cappello in testa, una nuova forma di soggettività conflittuale che della contraddizione capitale vita mette in campo un agire collettivo che partendo dalla difesa dei territori, dei bisogni individuali, eh, porti a un'auto-organizzazione collettiva per organizzare il conflitto, agli insulti del potere e delle relazioni sociali eh, dominanti. E, e quindi questo ci porta a dire che, al nostro avviso, ovviamente sempre in un'ottica marxista, questa opposizione può nascere solo da sud, io mi permetto anche di aggiungere vediamo l'orario 1901 mi permetto di aggiungere che la sinistra può ripartire solo da sud, io credo, e perché non, da quando la sinistra ha abbandonato, tra l'altro, questo <ride> l'ha detto Angelo D'Orsi: io ero con, sabato scorso in un incontro che mi ha stupito per la conoscenza anche. Eh, della rivoluzione meridionale di Dorso, e, oltre che di Gramsci ovviamente ci mancherebbe, e, perché sono cose appunto che diciamo anche noi da anni, lui è di Torino ovviamente, come sapete bene, e quindi eh, la sinistra da quando ha abbandonato il Sud e la questione meridionale non è più sinistra, infatti è diventata una sinistra protoleghista, come abbiamo detto prima, e la sinistra sta sprofondando perché abbiamo visto tutti quanti cosa è successo. Quindi il Laboratorio del Sud è a vostra assoluta disposizione, io spero, mi auguro e credo che si possa creare anche una qualche forma di sinergia per portare l'attenzione pubblica, non che voi abbiate bisogno, però cercare appunto di creare, iniziare a creare una, delle sinergie eh, di ampio, ampio spettro e, eh, per portare tutti questi temi all'attenzione nazionale. Come laboratorio del Sud, poi come diceva Lori Marino, eh, adesso stiamo incontrando tante realtà e ancora di più ne incontreremo anche territoriali, associazioni, movimenti e quant'altro, per poi arrivare a un forum del Sud a cui ovviamente siete già invitate, vi diremo e vi faremo sapere che pensiamo appunto a giugno, di tenere con tantissime realtà del sud che stanno già, devo dire sono molto contento, convergendo per cercare appunto su queste parole d'ordine che abbiamo detto tutti, abbiamo detto tutte le stesse cose questa sera ed è un bene, cioè abbiamo tutti meglio, abbiamo detto delle cose che vanno tutte nella stessa direzione per meglio dire e quindi io non posso che ringraziarvi, vengo così, finisco questo, questo incontro veramente contento e sollevato nel vedere che, insomma, voglio dire, ci siete voi che tenete alta la bandiera del Sud. Io vi ringrazio e non la linea Morea. Grazie. Sì, io non, non aggiungo altro. Sono oltre l'augurio di, di incontrarci presto anche di persona e di costruire appunto questa, questo percorso verso eh, gli Stati Generali del Sud che vogliamo eh, lanciare per giugno. E, e, e sono sicuro che ci rincontreremo comunque in eh, iniziative che servano appunto a rimettere in moto un pensiero critico che parte da sud per ridisegnare anche eh, tutta, tutta la nazione se non tutta l'Europa intanto grazie grazie ancora a tutte eh, a tutti voi di aver accettato il nostro invito e ci sentiamo prestissimo. Buon lavoro e al lavoro e alla loro. Grazie, ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao, grazie. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.